Thank you. sentito una specie di borbottio tu non hai sentito? Sì, sì qualcuno è presente qui con noi stasera? in questa stanza? vuoi dirci qualcosa? Ah, hai sentito? Ma sono, Questo era sono... un grugnito, però, sì. eh? Sembrava quasi una lama. Era culturale e... quel suono, Sì. Eh. Ancora? Hai sentito? È come se venisse da qua dentro. È come se venisse anche qua. Sei tu che fai questi rumori? Ho sentito il picchiare sul muro Provo a farti vedere rivelati a noi A non lo fa. Oh, io non ce la faccio. Perché lo fa a me? Non so, ma a sei più recettivo. Vuoi provare ad accendere qualche strumento? Sì, dai. Io non, non, non mi, mi terrorizza quello che vedo, eh, anche se è una cosa normale che la nostra mente mi, mi terrorizza quello che vedo Terra. Metto la videocamera però lì. Ok. Allora, provate voi a casa, per favore, a mettervi al buio in bagno davanti allo specchio con una candela a fissarmi negli occhi e, e, e a dirmi se succede la stessa cosa che è successa a me. A me non sta succedendo, sinceramente. A me si, sì, a me si sì è… dai comincio un po' a… ad agitarmi. Proviamo a accendere il K2, vediamo sì. se reagisce. Vediamo. qui? c'è qualcuno qui con noi? qualcuno può darci il segno della sua presenza? l'entità che, che abbiamo evocato noi? Sei dentro di me? che senso se sei dentro di te? Perché io lo vedo riflesso che esce da me. Cioè mi sto preoccupando, non è che è impossessata di me. In Ma momento. no, questi altri sintomi, dai, Ale. Sei rimasto in questa stanza? Se sei ancora qui, accendi le luci del K2 Sei qui con noi? Avvicinati. Avvicinati a noi. Sei tu che hai fatto questi rumori? Che c'è? Troviamo niente. Mm. Troviamo spesso la, la maschera per terra. Sei tu che la fai cadere? se sei tu faccelo capire, avvicinati e accendi la luce del K2 non ne voglia di parlare? con noi? dispettito? sei arrabbiato? che strano. Quindi non c'è nessuno in questa stanza? non c'è nessuno che fa rumori non c'è nessuno che fa cadere la maschera è così? lieve lieve proprio ma il capodoro lo vedo no? Sì. no mi sa di no No, oh, si è acceso... si è acceso lievemente. Avanti, fatti sentire. Vieni in mezzo a noi. Ti stiamo invitando a manifestarti. Se sei a casa nostra... Fatti vedere, fatti sentire, facci capire che sei qua. E come mai sei ancora qui? Allora, non c'è proprio nessuno qui? Rosso, rosso, rosso, rosso! Rosso Rosso Ale. Oh mamma. Sei qui in questo? Sì, sentito, sentito. Rosso? Netto. Giallo. Ok. Sei qui in questa stanza? Rosso. Fermati mamma mia sei lo spirito che abbiamo evocato? se si accendi le luci oh mamma rosso ragazzi sei rimasto qui? è un'entità malvagia? buona dici di sì perché sono in panico te. perché sei in panico? Eh, mh, quando vedo qualcosa nero si accende il coso ma perché poi lo vedi solo tu e io non lo vedo lo so fatti vedere anche da me Allora, cosa hai visto? visto, ha fatto rosso? Ho visto allungarsi la mia faccia, l'ho visto questa parte qua che si allungava E ha fatto rosso il K2, tenere. quando hai fatto, <gasps> ha fatto fino a rosso il K2 No ragazzi è pazzesco, ho è? visto la mia parte, tutta questa parte qua ho visto che si allungava di brutto però può essere un effetto ottico Ale, eh. e perché si accende questo quando lo vedi? Eh, non è lo quello so. che mo mi fa io dico fino a, fino a prima dico va bene è un effetto visivo mio ma perché si vede e poi si accende questo? non lo so abbiamo evocato noi? io l'ho già fatta sta domanda? non lo so io sono in panico rosso però ho detto che non è uno spirito malvagio no sei asmodeo? Sei un'altra entità? Rosso. Sei un'entità... come si dice, bianca, buona, come si dice? Buona, ma io l'ho già fatta questa domanda. Prova ancora. Sei un'entità buona? Rumore. Rumore rosso. Però la mia curiosità è se... Cioè, è un'entità che è qui da qua. Cioè, da quanto tempo è qua? Da quando abbiamo fatto il rituale o già da prima? Oh mamma.